C'era una volta una gattina, senza nome, senza casa e senza un padroncino. Lei vagava per le strade di una piccola città. Cacciava per mangiare, beveva acqua dal fiume e di notte si nascondeva sotto i ramuccelli per dormire. Un giorno, come tutti gli altri, la gattina faceva la sua solita passeggiata matutina, quando, da lontano vide una bambina che passeggiava spensierata con sua zia. La gattina per un attimo si mise a pensare, forse se mi avvicino queste mi fanno un po' di coccole sulla testa. Sì, la gattina adorava le coccole sulla testa. E se mi va bene hanno anche qualcosa da mangiare, pensò. Entusiasta dell'idea, si precipitò verso quelli due, che non hanno potuto fare a meno di notare quanto era bella quella creatura che si faceva in quattro per attirare la loro attenzione con tante fuse, gli sguardi dolci e con la sua codina che si agitava senza fermarsi ormai non c'era niente da fare quello giorno la dolce micetta aveva rubato il loro cuore e non potevano lasciarla lì È così che inizia la fantastica storia di Pipoca, una gattina che cercava le coccole e ha trovato casa e tanto amore. Seguiteci per conoscere la nuova casa di Pipoca.